2022 il mio giardino italiano privato buona risoluzione buongiorno a tutti quanti dio ci benedica oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022 quello che il signore in questo momento ci ha già dato in quest'anno che la gloria del signore Signore sia sempre in eterno. Che Dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai perché Dio dà sempre una possibilità a chi ha fede a Dio attraverso Gesù e questo è un grandioso miracolo che Dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua e la gloria del suo figlio. Gesù Cristo quello che vi chiedo di non abbandonarvi mai quando avete qualcosa inginocchiatevi e pregate Gesù tutto ai piedi di Gesù e Gesù provvederà a portare tutto a nostro Padre Celeste Dio d'amore e con questo voglio ringraziare il Signore per quel che Lui ha fatto in questi lunghi anni della nostra vita e nella nostra casa venite dietro alla preghiera Padre Santo Dio d'amore nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo. Oggi vogliamo venire a Te attraverso Tuo Figlio Gesù Cristo e... Hey! Suoi piedi, con tanto onore e gloria in maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai. Grazie Padre, grazie per questo nuovo giorno. Grazie per l'amore. Grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me, alla mia casa. La mia famiglia e tutto il mondo intero. Signore, metto tutto nelle mani del tuo figliolo Gesù Cristo con gioia e con amore. Sapendo e sicuro che Gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te grazie Padre nel nome di Cristo Gesù che tu lo hai benedetto in eterno amen bene cari nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino che dio ci benedica adesso ve lo faccio vedere globalmente tutto i giardini uno per uno questi giardini sono una valle meravigliosa in questo momento vedete che ci sono dei filagni di piselli filagni di. Acce sedano alberi sparsi di ciliegio che stanno portando molto frutto alberi pruno pere mele questa è la famosa baracca presentata tre volte altre baracche il gioco dei bambini. Eccoci sono anche gli altri giardini, vi faccio vedere altre baracche ogni lotto c'è la sua baracca questi piselli che stanno fiorendo portano frutto vi invito a venire a trovarmi per assaporare questi frutti verdura eccetera sono bellissimi io ho tanta gioia nel cuore vedendoli soltanto ved Vedendo la media del mio cuore vedete quando ce ne stanno questa un albero di pruno questi sono zar che stanno facendo il seme queste sono le famose ciliegie regina stanno maturandosi già alcuni stanno maturandosi sta avendo dei del rosso vedete tra qualche settimana due incomincerò a Mangiare si vedono moltissime fatti rossi queste sono tutte fave fagiolino vedete quando ce n'è tutto fagiolino questo albero di pruno queste acce sedano questo albero di fico vedete ho anche le fico quelle nere e quelle bianche. Che ve li farò vedere grazie al Padre Celeste e il mio Dio queste sono fave. Perché un albero di ciliegio vedete il Signore mi ha dato tutte le qualità questo e quello un po' piccolino ma sta portando anche frutto tutto alla gloria di Dio. Queste sono mele per e questo è un filagno di ceci. Questa albero grande e di noce grande vedete come grande e circa 25 o 30 metri alto massimo ci sono noce per tutti gratuiti venite e troverete anche per voi vedete questi bastoncini piantate e segno che sono seminati. Piselli fave ciceri lattu che cavoli sparacello zarche e dovrebbero uscire tra pochi giorni massimo una settimana e ci sarà la nuova produzione perché ha piovuto. Adesso abbiamo avuto una grande siccità, adesso ci ha dato questa possibilità che caduta la pioggia ha piovuto in questa settimana e tra ogni bastone che c'è messo e seminato Vedete tutti questi bastoncini che vedete tutte le buche seminate che uscirà qualcosa Dio volendo anche qui abbiamo fagiolino è uscito questa settimana. Questo è albero di fico, questo è fico nera anche che piccolino. Ma nei prossimi anni porteranno frutto Dio volendo qui è seminato tutto lo vedete tutti questi bastoncini. Che dovrebbe uscire questa settimana ha piovuto e caduta la pioggia benedetta da Dio quello è un albero di olive. Ciò anche olivo e piccolino. Qui le fave sono già affacciate e fave presto mangerò anche le fave queste sono ciceri questo albero di pruno e albero di pere le mostrerò più vicino ceci patate e anche le patate piselli e patate albero di pruno ceci. Queste sono pere albero di pere vedete che il flutto è in maturazione perfetta e ci sono altri alberi. Altri giardini vi mostro albero di pruno cipolla. Carote, queste carote, fiori. Quando i fiori vedete quanti cipolli, patate, questa zona verde, tomati, pomodori. Questo che mostro lo vedete ve li do a tutti in regalo ne stappo uno faccio vedere radici di tutte le qualità in maturazione. Ecco vedete come grande ce ne sono di diversi tipi perché radici quella bianca come crescono con amore più grande per quello che chiedo a Dio che vanno affacciando questo albero di fico bianco fave diversi fico di colori albarelli uno albero di ciliegie vedete che anche i frutti quest'anno hanno portato tutti frutto gli alberi che piantato diversi anni fa vi faccio vedere con più da vicino perfetto e albero pruno giallo anche frutto. Questo è pruno dolce bianco sono tutti in produzione fave tutto alla gloria di Dio che ci sono insalate patate poco purtroppo andranno perduti. Ce ne ho una marea, una marea proprio ce ne dappertutto. Queste sono tutti uguali tutto questa zona farò il seme di radici che si può fare. Ma se siete nei dintorni avvicinate posso offrire gratuitamente. Ecco ciò anche alla cocuzza lunga per fare la pasta si fa la pasta a spezzatino. Ecco questo è tutto seminato dove si tutti questi bastoncini devono uscire fave, piselli, tutto Ciceri Tutto seminato settimana prossima escono fuori perché ha piovuto Ciceri carote queste dopo cucuzza Carche Fave Fave Fave Fave Fave tomadi, pomodori, pomodori, pomodori, pomodori, cipolla, fave, fave, fave, anche pure qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo fave cipolle stanno ingrossando la lunga fave, fave, fave, lunga grande padre grazie. Ciò anche i finocchi selvatici fave quasi matura. Fave, fave, fave qui ho i finocchi selvatici. Fave qui ho fave, fave, fave. Lattugge, patate, fave, fave, fave, origono, anche l'origono non mi manca niente perché io prego il Signore di ciò che ho bisogno e lui mi dà tutto lui mi dà la mia forza qui ce ne fave fave fave albero di cutugno questa albero di cutugno se dovete fare la marmellata io non ne uso marmellata ve li regalo a tutti potete venire qui a fare la marmellata a settembre questo è albero di pruno grande cucuzza zucchini albero di bruno cucuzza zucchine acce sedano petrosino queste sono mele albero di mele stanno diventando rosse grazie Signore ci sta benedicendo vedete come carico anche che piccolino e carichissimo di mele. Gloria di Dio fave grande fave fave. Questo grande albero è un albero di pruno quello settembrino quelle lunghe vedete potete venire a mangiare. Potete venire ve li do gratuitamente Dio me li dà e io li do la gloria a Gesù la penombra quando c'è il sole forte questo albero ci ripara dal sole questa e ci coria per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cocuzza lunghe, queste acce sono i meloni, poi li mangerò petrosino e peperoncino, fave fagiolino. Fagiolino lungo fave, cicoria. Albero di ciliegie grande vedete come grande grande albero di pesche cicoria. Fave. Ciliegio. Stanno maturando patate gioco dei bambini. Queste sono le pesche vedete come è caricato quest'anno ho promesso di farci il lavaggio con insetticide adeguate per tutti gli insetti ogni settimana sembra che stanno maturando perfettamente bene. Sperando che nessuno li disturba in tetto o altro. Questo albero è di mele qui un albero di pruno albero di pruno qui il raccoglimento dell'acqua dal tetto. È un paradiso terrestre albero di Bruno Piselli. Tomate. Pomodori. Patate. Pomodori. Patate. Cocuzza. Giochini per giocare i bambini. Pomodori tomate e ciliegie guardate come grande questo albero di ciliegie quando ce ne sono per mangiare gloria di Dio e Gesù pesche cucuzza zucchine fave guardate quando ce ne sono ciliegie alleluia gloria al Signore qui vicino un albero grandissimo di ciliegie ce sono due, uno dolce e c'è la marema, si vede questo piccolino di guardate marema. Ma è molto caricata chi soffre di diabete ne può mangiare benissimo tanto solchi e filagni di patate questo albero che caricato a maremma piccolino invece questo grande albero e ciliegia caricato che fa paura. Gloria al Signore, alleluia, Signore che caricato a tempesta, gloria al Signore, alleluia, giardino, pomodori, albero di pere, il Signore ci sta benedicendo, gloria al Padre, fave, zucchini, fave. Fave albero di fico vedete fico nera adigia i frutti di fico, pomate, pomate, pomate, patate, noci finocchi e anche il prezzemolo qui quanti bei alberi il Signore ci ha benedetto quest'anno sarà la siccità guardate queste pesche sono già belle grosse bellissime guardate che sono grossi il Signore ci ha. Benedetti questa sarà stata la siccità. Magari e che gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua che piove troppo si ammalano comunque non possiamo dire niente perché durante la siccità è brutto e molta pioggia è anche brutto. Ma il Signore sicuramente ci benedirà ancora più migliore nei prossimi anni. Queste sono ciliegie gloria di Dio. Grazie grazie mio Dio. Grazie Gesù. Grazie per ogni cosa che fai per noi tuoi figlioli ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Pomate. Zucchine. Peperoncino tu m'hai trampicanti tu m'hai fagiolino. Faveto mei albero di ciliegie gloria al Signore albero di pruno settembrino lungo e caricato meraviglioso gloria a Dio, pomodori, patate. Migliori pomodori per questi pomodori sono quelli ingannati rampicanti in alto pruno settembrino. Melanzane Peperoncino peperoni mele Patate Zucchina Pomodori Fave. Gioco per giocare i bambini. Fave. Zucchine. Pomodori. Albero di pesca grandissimo caricato grande albero di ciliegie grandissimo meraviglioso mi farò mangiate che mi diverto questo albero di pruno quello giallo dolce guardate anche questo albero di dolce giallo albero di pere zucchine. La sua proteggendo nel caldo in questi giorni. Tomate. Tomate zucchina quella lunga patate. Cipolle viene patate. Carote e patate. Pomodori. Tomate. Tomate fave, pomodori, albero, pruno, settembrino, come caricato, gloria di Dio, domani o domenica, devo fare il lavaggio dappertutto, ogni settimana faccio lavaggio in tutti i giardini. Ecco questo albero anche di pruno ecco uno queste fico, quella nera, albero di pruno albero di pruno albero di pruno caricato e grande ciliegie, mele, gioco dei bambini. Queste sono pere meravigliose e sono tutti in maturazione che grande e quando ce ne sono, posso saziarmi dopo tutta la gloria va a Dio e Gesù Bruno. Albero di pruno questo albero e di pesche guardate che caricato ho anche l'uva. Ciliegie. Fave questo mele. Bellissimo gloria di Dio broccoli. Fave. Pomodori tengo la salvia più zucchina lunga alla gloria e gloria. Al Signore. Ci ha benedetti adesso voglio pregare per ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Padre Santo d'Amore in nome di cristo gesù voglio ringraziarti e benedirti di più voglio benedirti per tutto quello che tu hai fatto ancora oggi per tutti noi benedici tutta l'umanità padre fai che ogni ammalato possa guarire Fai che ogni ammalato possa trovava grazie e forza di essere assistito da te». Padre grazie Padre ancora che puoi svegliare a tutti quelli che sono in coma e dargli la possibilità di guarire e di essere ancora piene di vitalità. Grazie Padre per questo che tu fai. Ti ringraziamo Padre nel nome di Cristo Gesù che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Ora giro la camera. Cari nella grazia di Dio e di Gesù, oggi vi ho mostrato. Ciò che Signore ha dato ai Suoi figlioli, chi lo prega Dio gli dà possibilità di essere santificato e sostenuto nella grazia Sua nella grazia del Suo Figlio Gesù Cristo». Questa è una grande gioia per me oggi dirvi inginocchiatevi, inginocchiatevi, alla presenza del suo figliolo Gesù perché potete usufruire di tutto. Tutto quello che il Signore vi darà adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazione globale, informazione che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito internet che è nominato ed è famoso, si chiama www.gesulalucinale.com cedelmondo.it digitando questo sito voi. Troverete tutto quel materiale che avete bisogno per evolversi in Cristo Gesù per guarire per essere sanato non perché questo sito è mio ma è guidata dallo Spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù. Tanto che mi ha nominato servo dell'Eterno questo nome meraviglioso, ne sono fiero di essere un servo dell'Eterno. Invio altre informazioni entrando nel mio sito, troverete nel primo link la foto di un GIF. Che si aprono moltissime foto della chiropratica Reinaim d'Armstadt tra cui la dirigo io personalmente questo link che si tratta di chiropratica digital pressione rilassamento muscolare e mentale anche di artrosi cervicale ernia a disco lombare e di qualsiasi genere che l'uomo ha in difficoltà. Nel corpo e nella mente psicologica e spirituale cristiana tutto è gratuito, può telefonarmi o scrivermi in WhatsApp, prendere un appuntamento anche che in distanza può venire e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno e dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale si avverte già un inizio di beneficio e proseguendo troverete la salute. Io ho messo alcuni video nella pagina per poter poi capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli e le vostre menti e nel vostro essere in più. Un'altra informazione tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito. Si richiede soltanto alla fine di ogni seduta, di ogni beneficio, un'offerta. Clicchemi, ti mostrerò. Http2. www.gesulalucedelmondo.it Chiropratica trattino reina, trattino d'armstadit trattino troverai trattino la trattino salute.htm come ti aiuterò e ti darò la possibilità di diventare protagonista personale. Se ti senti aiutato, guarito, assistito dallo Spirito di Dio, di tutto quello che hai assaporato, sentiti libero di offrire un'offerta gradita a Dio, c'è il link sotto. Cliccaci e copia il testo per il banco per donazioni alla missione Angelo Piccone per la costruzione della nuova clinica ove tutto è gratuito. Amen http2.barra barra www.gesula luce del mondo.it barra biglietto trattino visita trattino contratino bank trattino numero.htm e troverai le tue risposte a tutto perché Gesù sarà a tuo fianco in eterno. Donazioni per la nuova costruzione della clinica medica cristiana ove tutto sarà gratuito vi sarà chiesto solo offerte volontari. Intestare Angelo Picone scrivere donazioni. Iban De 11 5086 3513 000 4 3895 49 e per estero della Germania a utilizzare il Bic, Genode 51 mic, nome Bank Volksbank Odenwald, Dio vi benedirà tutti Amen Shalomè. Http2 punti barra barra del mondo.it 1 tra tutte trattino le trattino foto barra pulsanti 08.gfac 2 punti barra barra v, v, v, punto, g, sulla, luce del mondo punto, it, barra h, t, t, p, due, punti barra barra v, v, v, Gesù la luce del mondo.it barra uno tra tutte, trattino le, trattino foto barra Gesù, trattino luce, trattino mondo.gif, mai email angelo piccone, chiocciola, io, punto, it, telefono angelo whatsapp 0049. Uno sette sette uno otto tre otto zero Preghiera, guarigioni, operazioni con digital ago, pressione a distanza con la webcam Skype più vicini a Gesù Angelo Piccone installati Skype e mi aggiungi. Connettiamoci. Uno completo italiano da solo aiuti per tutto il mondo Capodanno 0101. 2022 il mio sito ww.gesolaluce del mondo.it troverete tutto salute e ricchezza materiale e spirituale tutto alla gloria di Dio. Buona giornata a tutti. Desidero fare una piccola preghiera di informazione che faccio sempre se qualcuno rivela sente solletico nel viso nelle braccia nelle spalle nelle gambe tutto questo lo avvertite perché avete delle distonie queste distonie sono la vostra futura malattia perciò se avvertite Solletico datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personale o oh, ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli bene adesso inginocchiamoci davanti la presenza del Signore ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù palesando e trasferendo tutto a Cristo Gesù il profilo del bene e della vita eterna vogliamo portare tutto quello che a noi ci disturba inquietudine malattie distogne tutto quello che ci ha portato al dolore alla malattia alla depressione padre li portiamo a te li raccogliamo con le nostre mani sia all'esterno che all'interno li e li buttiamo davanti ai piedi di Gesù adesso entriamo dalla bocca adesso ci sdoppiamo spiritualmente e proseguendo fino all'interno e storcendo tutto il dolore esistente le difficoltà le malattie facendoli fuoriuscire con il pensiero spirituale buttandoli ai piedi di Gesù si sì ai piedi di Gesù, visualizzando i piedi di Gesù ricordatevi che come li buttate in qualunque modo li buttate ai piedi di Gesù lui Gesù male non se ne fa sta aspettando voi che li buttate ai suoi piedi per portarli lui a nostro Padre Celeste. Adesso preghiamo e lodiamo Dio Padre Celeste Dio d'amore benedici questa umanità benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male tumore sciatica. Dolori nelle spalle nelle braccia in tutto il corpo Signore benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che in Cristo Gesù Signore ancora benedici me la mia casa, la mia famiglia benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre nel nome di Cristo Gesù che tu lo hai benedetto in eterno Amen. Il Signore sia con tutti noi grazie a Dio che ci benedice ancora oggi volevo presentare ancora il massaggio con il bastone a misura di quello che noi vogliamo sia quello medio sia quello piccolo a mano. Come avevo fatto notare altre volte dove c'è dolore pressare con tutta la vostra forza decisamente monitorare e controllare dopo il controllo dire che quando sente molto dolore voi pressate di meno finché il dolore diminuisca normale dopo 4 secondi. Il dolore dovrebbe diminuire in tutto il punto che state pressando il corpo ovunque nel cuore, nei polmoni, comunque nello stomaco, nel punto sentite. Lo stomaco la digestione e allora sentite il dolore pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino e dopo 4 secondi che cosa succede? Succede che il cibo mangiato passa oltre la vescica ovunque si trova e va nel passo della digestione. Invece, dove ci sono dolori nelle vene che portano l'ossigeno ai muscoli o alle ossa. Succede che con la digitopressione che facciamo noi blocchiamo per 4 secondi al punto che il cuore pompa più forte il sangue per far arrivare ossigeno oltre il punto bloccato così che avviene come le pompe che spruzzano in alto il cemento armato. Avete presente quando si fanno le armature di cemento armato con la pompa che spruzza il cemento a qualsiasi altezza che il pompista dà una designata pressione così e nel cuore pompa sempre più forte, finché arriva a destinazione designata. Dove l'uomo mettere in atto la pressione e il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco questo bastoncino piccolo può preservare quando vuole essere tascabile. Io lo porto in tasca nelle possibilità dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o cammino e dove sono durante il giorno porto uno anche in macchina di riserva e poi siccome bastone uso anche il mio gomito a volte lo faccio con il gomito. Passando il mio gomito vedete passando il gomito fermandosi con il gomito 4 secondi dove c'è il dolore e togliendolo dopo 4 secondi il dolore diminuisce oggi questo bastoncino con una parte più grossa ho messo la spugna con un nastro. Adesivo uguale quello che voi volete nastro adesivo bianco rosso verde non è importante questo attutisce l'impatto del dolore per la prima volta quando si ha molto dolore e il corpo non è abituato io sono abituato ormai posso buttarlo anche con questa a punta che c'è qua vedete molto appuntito lo faccio vedere vedete molto appuntito e io sopra questo posso pressare più forte per vedere meglio sono qui a cavallo sotto il ginocchio e sono sopra il bastone con il peso in equilibrio se c'è dolore lui va via il dolore sotto il ginocchio e questo bastone fa da digital pressione come il titolo attesta gomito o qualsiasi altra cosa addirittura potete con la faccia sul bastone farvi salire i piedi di vostra moglie di vostro marito sopra la parte dolorante nelle spalle, nelle braccia e nelle cosce nei piedi polpaci. Comunque potete passare la persona sì nelle prime volte l'impatto non rischiare troppo fare piano pianino e dicendo alla persona se sente dolore. Se sì e se forte, pressare piano del peso, non sovraccaricare tutto il peso vostro marito sopra, attenzione, ogni cosa sia fatta con la massima accuratezza, sia attenzione perché a volte il corpo di una persona può essere debole e non può resistere al peso di una persona sopra perché grossa o pesante praticare in persona a persona dipende il suo corpo e la resistenza in senso nel senso che non ha fatto mai ginnastica non ha camminato molto non ha fatto sforzi di nuotare in mare quando c'è l'estate non ha fatto passi di camminare di praticare sport la suo corpo ha dato che non fa movimenti porta alla morte e il corpo decade e il corpo decade alla distruzione di se stesso, e così che l'uomo invecchia. Ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni. Perché si è abbandonata il suo corpo a se stesso alla morte. Oggi si è scoperto. Diciamolo si scoperto da molto tempo che si è scoperto questa azione che il corpo che ha allenato si mantiene forte alla resistenza alla giovinezza e a tutto oggi come oggi lo sport e vita. Oggi come oggi tutto quello di ginnastica e vita. Oggi come oggi la digital pressione evita. Così la digitopressione digitando nei punti vicino la fronte e le orecchie a volte digitale. Da qui ne sono la del lato sinistro previene la cura del mal di testa digitando così a girare vedete poi ci sono più alla radice del naso che avvengono cose che voi magari secondo tempo potrete capire adesso non potete capire perché si liberano nuovi canali che prima non si conoscevano la mente e con gli occhi Ecco perché vi dico il nostro corpo è una fonte divina perché divina perché Dio ci ha creato come Lui a sua immagine e siamo noi che lo trascuriamo, siamo noi che andiamo trascurando a siamo noi che perdiamo la vista. Siamo noi che perdiamo la forza siamo noi che perdiamo la memoria. Perché si perde la memoria perché non facciamo quello che dobbiamo mantenere la nostra mente attiva con cose con esercizi mentali. Esercizi di evoluzione Esercizi che mantengono tutte le cellule del cervello in esecuzione, mantenendo questi enzimi. Queste cellule del cervello in esecuzione avviene la nuova vita nel cervello perché le cellule si autoringhiovaniscono le cellule diventano sempre più forti, più potenti hanno più memoria e fin qui ci siamo. Ora volevo presentare ancora che cosa è lo schienario l'ho presentato ultimamente questo è lo stesso passaggio primo. Secondo e terzo quando uno inizia a cominciare dal primo passaggio presente questo è il primo passaggio mi metto qua così lo vedete questa sbarra deve andare qua nel primo passaggio che così la curva diventa più piccola e la schiena non rischia niente. Poi quando la schiena comincia già a fissarsi e non sente molto dolore, si passa al secondo passaggio, quando dopo giorni che la schiena va bene. Si passa al prossimo stesso passaggio che sarebbe questo l'ultimo passaggio io con questo ho addrizzato la mia schiena e guarita immaginate avevo la cervicale o guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male sia di che anche dietro guarito anche il braccio che stava perdendo la forza dei muscoli si stavano indebolendo e con questo schienale e con la digital pressione e con questo passaggio che io ho mostrato altre volte e lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini e la rete sono bastoncini tagliati a misura tagliati a 2 cm volevo tagliare un centimetro e mezzo voi li potete tagliare quanto volete incollateli con il silicone mettete la rete sopra dei giornali per non avere contatto diretto con il pavimento però vi ho fatto vedere altre volte e adesso presentiamo all'opera si rischia grande che il schienale è piccolo. Questi schienali hanno successo su di me perché non solo questo dovrò principalmente l'amore e la grazia di Dio. Prima prego il Signore mi illumina, mi aiuta e mi sostiene perché ad operare queste attrezzature per la salute. Se non si è prima la richiesta vogliamo prima pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo due schienali e bastoni in anche il materasso che il piccolo che dà stimolazione sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio un massaggio di 15 minuti di massaggio con il materasso elettrico vibrante che anche manda delle vibrazioni sono delle palline nel materasso una vicino all'altro che mandano vibrazione come se siete coricati in questo materazzino per 15 minuti come se vi trovate sopra una moto o sopra un carro vibrante oppure sopra l'aereo che in agitazione che vi vedete queste sono le impressioni che vi do tutto il corpo tutti i vostri muscoli di che come se tutti gli ormoni muscoli Travagliano non se come in uno stato di spavento e a volte anche manda che sia la vibrazione del Signore quello scatto, quello scatto psicologico che non appena dice il Signore ritorna a vivere tu passerai positivo perché già il comando è riconosciuto dal nostro corpo dalla mente al nostro inconscio passa positivo e come infatti il mio collo la mia cervicale è agevolata la mia schiena è guarita completamente le mie braccia sono guariti completamente sono tutti in travaglio una possibilità di tranquillità Soprattutto perché ho pregato e vogliamo pregare anche noi adesso incominciamo venite dietro a me nella preghiera. Faccio presente che nella preghiera. Io porto tutto ai piedi di Gesù come si fa a immaginare i piedi di Gesù davanti a me o ad occhi chiusi o ad occhi aperti portare tutto il materiale organi malati che ci disturbano ai piedi di Gesù perché ai piedi di Gesù perché tutto ciò che portiamo ai piedi di Gesù lui li accoglie. E li porta a nostro Padre Celeste, dove nostro Padre Celeste li purifica, li guarisce se c'è qualcosa che non va li ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi perché ci vuole rinnovare giorno dopo giorno, quando noi chiediamo a Dio. Lui ci rinnova come vedete i cambiamenti che ho ricevuto nel viso, nel corpo, nell'anima, nello spirito, nelle braccia e nelle spalle perché io ho ricevuto il ringhiovamento dei capelli come vedete i miei capelli stanno affiorando mi avvicino per farvi notare vedete ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando così vicino stanno affiorando avrò una chioma come quando avevo vent'anni questa promessa che mi ha fatto il Signore che oggi poco mi interessa, ma so che se il Signore ha fatto un miracolo e infine adesso ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto a me i vostri sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo. Miracoli per te, sì per te che stai guardando questo video per te che sei allo scuro dell'amore di Dio. Perché non è che esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi gli richiede se tu non hai creduto oggi sicuramente crederai domani quando mi vedrai tra i vecchi video che avevo prima mi vedi senza capelli come quelli di prima mi vedrai quei capelli neri da giovane e con molti cambiamenti piccole evoluzione dello spirito e con evoluzione del cambiamento della mia personalità. L'evoluzione del cambiamento dei miei figli della famiglia nessuno ancora è convertito a Gesù, ma il Signore mi ha promesso che per rispetto mio delle mie preghiere. Anche loro saranno agevolati ma non salvati se mai daranno il cuore a Gesù. Loro stanno vedendo le mie testimonianze, loro presto si convertiranno da soli con i loro occhi i miei cambiamenti di ciò che Dio fa per me. Adesso preghiamo Padre Santo nel nome di Cristo Gesù veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare. Tutti i nostri problemi, le nostre malattie svuotiamo ai piedi di Gesù, anche quelli interni. Entriamo per la bocca entriamo nell'interno nel nostro corpo fino a dove c'è la nostra malattia o distonia la prendiamo in mano la malattia afferriamo con la mano la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù qualsiasi cosa tumore sciatica male della schiena qualsiasi cosa che ci assilla e ci fa male, la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù tutti voi in questa stimolazione prendete in mano. Mentre pregate con le vostre mani, sì nella vostra mano, e buttandolo ai piedi di Gesù Padre Santo, dona forza a tutti coloro che stanno iniziando a pregare per una guarigione, per la loro salute. Padre, ti chiedo di benedire ed aiutare e sostenere tutti quelli che possono anche loro iniziare. Iniziare a comprendere come pregarti, come lodarti con tutto il cuore Padre in questo momento nel nome del tuo figliolo ti chiediamo di benedire tutta l'umanità Padre benedici ancora tutti i bambini, gli anziani benedici tutti gli ammalati del tuo popolo benedici ancora quelli che sono in coma Padre che possono svegliarsi tutti e ritornare nella realtà aiuta e sostieni a tutti e portaci avanti grazie. Per questo Signore Padre aiuta i miei amici tutti coloro che sono ancora vicino in contatto con me. Grazie Padre. Ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù Benedetto in Eterno Amen come avete visto. Abbiamo pregato questa preghiera che il Signore accetta con tutto il cuore tutto e compiuto perché mentre preghiamo noi siamo davanti al suo cospetto davanti a Gesù stando davanti alla sua presenza davanti al tempio santo ecco perché bisogna pregare così per avere misericordia a volte qualcuno mi dice angelo picone, ma io ho tanto pregato ma non ho mai avuto nessun aiuto Ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo perché tu stai pregando, stai visualizzando il male sia vicino che sia anche lontano che sia vicino con grandi dolori doloranti proprio il tuo problema tu lo stai visualizzando il tuo male lo stai prendendo con la tua mano immagine i piedi di Gesù lo stai buttando il tuo male sia all'interno che all'esterno di te già se lo puoi il male da solo o da sola hai capito il Signore con la sua azione cambia i tuoi organi cambia tutto ciò che hai bisogno di cambiare il tuo corpo con la preghiera che hai fatto lui ti illumina il tuo cammino con la preghiera benedetta da Dio e da Gesù viene adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale a basso il quadro. Mentre cominciamo io lo uso a massimo il terzo livello il più alto, perché già ormai sono abituato, la mia schiena e gia diritta guarita non perdiamo tempo. Questa è una spugna in dotazione con lo schienale della colonna vertebrale che con questi pizzi di 3 mm, quasi per questi pizzi fanno la digitopressione. I nostri muscoli le nostre spalle in un modo che noi ci mettiamo su come il bastone più grosso, più piccolo, questi sono tutti uno vicino all'altro fanno la stessa cosa. Come siamo si vede la micorico così micorico sopra questo schienale sia come vedete micorico sopra. Proprio per questo è il sistema di guarigione delle spalle delle braccia di tutto ciò che abbiamo bisogno vi presento ancora e quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza se avete dolore forte schiacciare di meno finché il dolore dopo 4 secondi scompare diminuisce quando vedete che il dolore va diminuito diminuendo, voi schiacciare di più in parti del corpo nelle braccia e delle spalle dappertutto nella nuca cervicale. Ovunque avete dei colori schiacciate sempre più forte se potete resistere il dolore più schiacciare prima guarite questo e mio suggerimento più si schiaccia più prima guarisce la persona se quella persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia la vostra malattia che vi porterà alla morte scusate che vi dico queste cose allora il corpo si deve tenere sempre martellato e il corpo che ogni giorno martellato con qualsiasi menso addirittura lavorando con il motopico per la vibrazione delle braccia lo accendo e lodo dio mentre vibra perché fa vibrare tutte le mie braccia, la schiena, le spalle e il cervello tutto il nostro corpo viene vibrato anche questo metodo. A volte prendere il motopico se ne avete uno lo accendete e spaccare pietre fuori dove volete. Se non lavorate spaccare le pietre fuori e comprendete cosa vuol dire lavoro di pressione in vibrazione di pressione. Adesso abbasso di nuovo lo schienale e lo mette su questo lato destro e mentre sono così io al mio braccio. Vedete passare la mano lo alzo così così così così così in alto per Gesù e oggi lo giro così giro giro giro tutte perché le mani girano poi lavora sopra quelle punte che ha fatto vedere lo schienale e guariscono da sistemare quando siete in questa situazione». Se c'è qualcuno che si sente legato le si deve fare con la chiroterapia sì perché per avviare a questi metodi sì ora solo se dico di passare avete sì passare e perché siete incrostati, ci sono muscoli bloccati questa pace devo arrivare. Perché era di giocare si terrà così capite hai capito le braccia devono arrivare fino a terra. Per fare questo c'è bisogno un'altra persona che vi aiuta ogni riga di pesi nelle mani che con il peso scendono o la persona di abbassando le braccia. Piano piano. Senza sforzarvi con l'ordine vostro oppure dire abbassare un pochettino e stando fermo in quella situazione. Il muscolo si stira dopo quattro secondi il cuore pomba il sangue sul muscolo e quel muscolo si stira fino che arriva all'origine quando eravate giovane. Hai capito tutti i muscoli vengono in travaglio ultimo come vengono addirittura guariti e portati all'esistenza di una volta alla creazione che il Signore vi ha fatto nascere nel grembo di vostra madre dicendovi. Questo perché tornate indietro nel tempo. Quando eravate in salute perfetta che siete nati ora non voglio subito portarvi nel grembo materno. Piano piano vi ci porterò con la regressione del tempo piano piano io vi ci porterò a farvi sentire dentro il grembo di vostra madre si sentirete i battiti concreti battiti che tu insisti a dire ma è possibile sì con la regressione è possibile. Ma questo lo faremo piano piano lo faremo in un filmato dopo filmato training il beneficio di una confidenza di fede tra Dio e Gesù capite quando la persona prende confidenza lo stimolo prende coraggio Prende tutto per buono tutto e dice Amen Alleluia ed il Padre Onnipotente perché te lo assimila come parte questo e il motto di questo pomeriggio di questo primo giorno dell'anno lo scartato questo primo giorno dell'anno, per dare vita a questo indizio. Questo beneficio apre il mondo intero. Quest'anno però vi prometto nell'amore della grazia di Dio e Gesù che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre con la spiritualità e vi farò sentire anche i battiti del cuore di vostra madre. Credi a questo inizia ora adoperiamo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere perché bisogna la tutta la schiera sia di spalle. Le braccia. Anche i reni tutto addirittura il bacino sedendosi sopra questo schienale perché sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte e quando uno si siede nelle serie rigide e dure, non ha bisogno del materassino perché il sedere sarà duro come le pietre addirittura perché uso le palline sotto i piedi per il massaggio sotto il cavo del piede. Perché quando cammino posso camminare sopra le pietre senza sentire dolore. Ecco perché il corpo. Bisogna martellarlo perché più il corpo diventa sano e perfetto. Ecco adesso abbasso di nuovo solo nell'altro lato il lato sinistro. Proprio sopra la spalla sopra e digito questo braccio alzando più solo più sento la stimolazione nei miei muscoli si può non dire. Ma basta con l'obiettivo dove mi metto a solo questa mano o l'altra io perché vicino. Ma presto passo con obbligo della schiena più presso più il dolore va via presto adesso nella cervicale ci sono tre come è qui. Io però ancora questo sistema per fare la io mi alzo con legame storica immagino sopra con la cervicale buona sto massaggiando solo le meraviglia questo è il massaggio da solo questo è il massaggio da solo che uno si fa certamente se avete la compagnia di vostra moglie o un Figlio vostro o qualche sorella vostra, qualche fratello vostro vicino. Mentre